Siamo con Maria Teresa Menzano della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute che ringraziamo per la sua presenza e disponibilità. Salve, salve, salve a tutti. Con cui approfondiremo alcuni temi legati diciamo, alla, alla questione della salute, della promozione della salute nel nostro paese, ovviamente eh, legandoli anche alla situazione che stiamo vivendo adesso, che non si, può, eh, non si può trascurare. Ad esempio, le chiedo di partire proprio dei vostri per noi un po'. Il contesto attuale, quindi che fase stiamo vivendo e come questa fase si relaziona con la questione anche della, eh, della promozione della salute tramite il movimento, che è quello per esempio che, eh, che promuove il WISP da sempre. Sì, diciamo che um, proprio l'emergenza attuale, le restrizioni che ci sono state imposte in questo periodo ormai abbastanza lungo, hanno finito per incidere profondamente sulla, sul nostro stile di vita, sullo stile di vita della popolazione italiana. E eh, non solo per quanto riguarda l'attività fisica, quindi il maggior aumento di sedentarietà, ma sullo stile di vita in generale, anche relativamente ad altri aspetti, dal consumo di alcol, alle abitudini alimentari e al fumo di sigaretta. Quindi diciamo che il nostro stile di vita è profondamente cambiato con conseguenze importanti sullo stato di salute non solo fisico, ma anche psichico, perché in questo periodo si è ehm, diciamo, verificato un peggioramento anche dello stato psicologico della popolazione italiana. Ehm, C'è stato sicuramente un aumento dello stress, senso di disorientamento, di frustrazione, malessere psicologico, eh, una situazione che è stata poi ulteriormente aggravata proprio dal perdurare di questa emergenza pandemica e quindi anche delle conseguenze economiche della perdita di socialità che si è verificata in questo periodo. E, e, e' anche diciamo, da ricordare che vi sono alcune categorie che sono state sicuramente più eh, penalizzate da questa situazione, da questa emergenza, in particolar modo pensiamo eh, agli anziani che sono quelli che poi hanno pagato un maggior contributo in termini di vite umane sicuramente ma anche di isolamento e di perdita delle relazioni sociali, così come anche i malati cronici che, sono, che hanno visto ridursi notevolmente la possibilità di essere seguiti nei loro percorsi di diagnosi eh, pensiamo agli screening che sono saltati in parecchie regioni o anche percorsi di cura e di riabilitazione agli adolescenti una categoria dei quali forse non si parla diciamo abbastanza degli adolescenti ma sicuramente sono stati penalizzati proprio dall'aumento di sedentarietà forzata dalla perdurare della didattica a distanza e quindi anche dalla perdita delle occasioni di, eh, di fare sport e attività, attività fisica è una situazione chiaramente che, mh, sulla quale abbiamo riflettuto che ci ha imposto una riflessione anche su come rimettere in moto la popolazione e, e, mh, e di incrementare anche quello che è il livello di attività fisica di promuovere iniziative eh, di attività fisica che siano da un lato diciamo, flessibili, quindi in grado anche di adattarsi a, a, a, a, diciamo, a quello che l'emergenza ci impone quotidianamente e dall'altro che siano chiaramente eh, aperti a tutti, in particolar modo a coloro che più diciamo, hanno risentito di questa situazione appunto, eh, legata all'emergenza pandemica. Diciamo, proprio allora in quest'ottica quest un'associazione di promozione sociale e sportiva come l'UISP può svolgere un ruolo, allora secondo lei, anche in particolare sui territori, ovviamente, dove più si esprime questo contatto con la cittadinanza. Ma assolutamente, assolutamente sì. La, la Wisp è, è poi diciamo, come associazione di promozione, come ha detto lei, non solo sportiva ma sociale. È ormai diciamo un partner eh, già da molti anni del settore sanitario, quindi ehm, la, la logica diciamo vincente è sempre quella dell'intersettorialità, parlare di promozione eh, dell'attività fisica, di promozione della salute eh, significa parlare comunque di temi abbastanza complessi, di obiettivi ambiziosi che chiaramente richiedono necessariamente un approccio intersettoriale, cioè, sono politiche che il settore salute non può portare avanti da solo, ha bisogno comunque di, uh, di partner, di altri stakeholder, ognuno chiaramente con la responsabilità, con un diverso ruolo, una diversa responsabilità, ma sicuramente la collaborazione intersettoriale è fondamentale. Quello che eh, diciamo sempre che non esiste una politica, un'unica politica vincente, ma eh, diciamo la, la, la parola eh, cioè la strategia vincente è la, la sinergia di politiche, lavorare insieme su obiettivi condivisi con una programmazione condivisa e questo a vari livelli: sia a livello nazionale, sia a livello regionale, sia poi a livello eh, locale, cioè Consideriamo che quando noi mettiamo in atto eh, politiche per la promozione dell'attività fisica, mettiamo in atto politiche che poi vanno ad agire anche in altri settori, eh, dall'urbanistica ai trasporti, così come anche diciamo, politiche o iniziative messe in atto in altri settori, per esempio per contrastare le malattie croniche o per contrastare l'attività fisica, finiscono poi per avere dei benefici anche in altri settori, come possono essere eh, il settore delle diseguaglianze, il settore culturale, il settore della, dei trasporti e dell'urbanistica, quindi sicuramente quello che diciamo il ruolo della WISP eh, è già eh, presente eh, da molto tempo, è stato uno dei primi alleati anche nell'ambito del programma Guadagnare salute, uno dei primi sottoscrittori di protocolli e sicuramente diciamo deve proseguire in quest'ottica di eh, promozione non solo della salute ma di promozione, delle, cioè non solo di promozione dell'attività fisica ma della salute nel senso, eh, nel senso più ampio del termine senza dimenticare poi che già eh, diciamo, enti di promozione sociale, sportiva, associazioni come la WISP eh, possono e devono anche partecipare eh, nella realizzazione di quelli che sono i piani regionali della prevenzione. La WISP lo ha già fatto in passato, quindi l'auspicio è che anche in futuro eh, ci possa essere appunto una, una partecipazione attiva proprio per mettere in atto i piani regionali della prevenzione. Esatto, i piani regionali della prevenzione che stanno proprio, diciamo, vengono elaborati in questa fase eh, in base poi a quello che è stato il piano nazionale. E secondo lei, secondo la sua esperienza, ci sono um, spazi diciamo, di intervento anche per appunto lo sport sociale, per l'approccio che l'UNISCO porta in questo campo nei nuovi piani è prevista, c'è una sottolineatura di questo aspetto? Ma assolutamente, diciamo assolutamente sì, anche perché il piano nazionale della prevenzione è stato anche ripensato alla luce di quello che è successo nell'ultimo periodo con la pandemia, quindi si è proprio dato un maggior impulso ad alcuni aspetti eh, che necessariamente dobbiamo eh, affrontare eh, ricordiamo che poi nei piani, i piani della prevenzione devono anche ehm, diciamo, portare avanti quelli che sono i programmi predefiniti che sono dei, ehm, proprio dei programmi predefiniti a livello eh, nazionale tra i quali ve viene uno che riguarda proprio le comunità attive e in questo senso eh, chiaramente il ruolo eh, della WISP è fondamentale una cosa poi Diciamo che ci preme particolarmente eh, nell'ambito del quale la WISP è già in passato, sappiamo che eh, ha lavorato molto, e, è proprio il fatto che l'attività um, fisica eh, è non soltanto uno strumento di, diciamo, di benessere eh, fisico o di eh, prevenzione di patologie, eh, ma è anche uno strumento proprio di, di inclusione, uno strumento di partecipazione, di solidarietà, di contrasto alle diseguaglianze, sono aspetti eh, nell'ambito del quale diciamo, la WISP ha già lavorato e sono proprio quelle dimensioni dell'attività fisica che al di là poi del valore della prestazione sportiva sono forse le cose eh, delle quali di più abbiamo bisogno in questo periodo e che più dobbiamo valorizzare, Quindi, in particolare portare avanti iniziative eh, di promozione dell'attività fisica tra le persone con disabilità o portatori di mh, disagio mentale, di disturbi mentali è fondamentale perché que per queste persone l'attività fisica è veramente non soltanto uno strumento di benessere fisico ma proprio uno strumento eh, di contrasto, all'isolamento, di partecipazione e di, di solidarietà quindi ehm, il, il ruolo della UISP secondo me mh, diciamo molto importante alla luce dei piani regionali della prevenzione. Eh, anche perché senza, ripeto, senza politiche sinergiche, senza intersettorialità, eh, senza poter lavorare insieme, è difficile poter eh, raggiungere risultati. Eh, la, la promozione dell'attività fisica necessariamente richiede il coinvolgimento di eh, enti come la WISP che si impegnano quindi sia sul versante sportivo che sul versante sociale, che in questo periodo va, diciamo, forse maggiormente privilegiata, alla luce anche delle diseguaglianze che già c'erano precedentemente al Covid ma che il Covid ha portato anche ad amplificare per alcune, per alcune categorie. Grazie per le risposte molto esaurienti, molto chiare. Le faccio un'ultima un domanda, lei invece appunto per quanto riguarda il futuro e quindi l'applicazione dei piani, la stesura, l'applicazione dei piani in questa ottica di pandemia, che ancora è ancora in corso, diciamo i prossimi mesi saranno comunque, secondo lei, principalmente concentrati, per forza, diciamo ancora concentrati sull'uscita, comunque sull'affrontare la pandemia o si potrà tornare un po' ad una gestione più normale, anche relativa a quello che diceva all'inizio, eh, gli screening, comunque il, il poter accedere più serenamente per le persone alla cura del proprio, del proprio corpo, della propria salute. Ma eh, diciamo noi siamo, siamo ottimisti da questo punto di vista, quindi è, è necessario ripartire, è necessario eh, rimettere in moto la popolazione sotto, sotto ogni punto di, di vista, quindi eh, come dice lei sicuramente eh, dagli screening fino alle iniziative di attività fisiche, questo proprio perché ehm, diciamo, dobbiamo considerare che rimettere in moto la popolazione significa anche promuovere l'attività fisica come strumento di, di benessere psicologico, quindi eh, l'OMS parla proprio di pandemic fatigue, cioè di un esaurimento di quelle che sono le risorse fisiche psichiche e psichiche e la residenza individuale e collettiva che è, è proprio una reazione che si manifesta a seguito di situazioni come quella che stiamo vivendo che avranno delle cicatrici anche a lungo termine e quindi eh, sicuramente è importante lavorare proprio per contrastare tutto ciò. È chiaro che eh, questo significa anche un po' ripensare alle iniziative e ai piani eh, precedenti in un'ottica proprio di ehm, eh, cercare appunto di cogliere quelle che sono le opportunità anche del, eh, del contesto nel quale viviamo. Quindi è, è chiaro che bisogna lasciare spazio, eh, innanzitutto incrementare la collaborazione tra i vari stakeholder, quindi sanitari e non sanitari, eh, sensibilizzare continuamente la popolazione sull'importanza di mantenere uno stile di vita attivo comunque anche in una situazione come quella eh, attuale. È chiaro che quando è bisogna privilegiare poi quelle che sono le iniziative eh, che si svolgono possibilmente all'aria aperta, negli spazi, nei parchi, anche per gli adolescenti, di pensare proprio a spazi dove possono esprimersi attraverso eh, attività come la street dance, la giocoleria, il parkour, che sono attività nei, nei quali più, nelle quali diciamo, l'adolescente più si riconosce come senso di eh, libertà, di creatività, di appartenenza. Eh, al gruppo e quindi ehm, è chiaro che molte delle attività vanno ripensate alla luce della pandemia ma eh, sicuramente eh, è necessario comunque ripartire e rimettere in moto la, la popolazione cercando di sfruttare appunto eh, ogni occasione per fare attività fisica come dice l'OMS ogni passo conta quindi cominciamo appunto con, con questo privilegiamo l'attività fisica nella quotidianità laddove è possibile negli spazi all'aria aperta, però l'importante è eh, ripartire e rimettere in moto la, la popolazione proprio per favorire il benessere fisico e, e psichico. Bene, la ringrazio veramente per la disponibilità. No, grazie a lei, grazie a lei. Eh, <ride> grazie, grazie a tutti.